ciao cuccioline e cucciolini come state? sto andando a prendere Anastasia per la pausa pranzo e andiamo a mangiare da nonna Elisa poi la riporto a scuola e quando usciranno sia lei che Vanessa andremo a comprare queste benedette unghie finte vi ricordate l'ultimo video in cui avevamo comprato io e Vanessa queste unghie con la colla e non riuscivamo più a staccarle bene oggi ci riproviamo ma con quelle classiche che abbiamo sempre acquistato cioè con la colla già incorporata nell'unghia facilissime da applicare e da togliere Quindi buon pranzo a tutti E ci vediamo tra poco con Anastasia Se non avete visto il video delle unghie Cliccate il link in descrizione Buongiorno Ciao amore della mia vita dolcissima Come stai? Come è andata la prima parte a scuola? Bene Adesso andiamo a mangiare dove? della nonna Elisa che ci ha fatto la pasta al ragù io ho tantissima fame andiamo sì. e poi quando torni a scuola poi fai ancora due ore e poi uscite tu e Vanessa e dove andiamo? te lo sei dimenticata cos'è che vuole? al toys perché Vanessa cos'è che vuole? Mm. Le unghie finte, queste benedette unghie finte. Intanto diamo una sbirciatina e vediamo se è arrivato qualcosa per carnevale? Okay. Va bene? Bebe. Al toys. Mm -hmm. Anche da pagnate, vediamo, okay? ok? Andiamo a mangiare. Arrivati da nonna Elisa. Quanta fame hai? Tantissima. Ci Citofoni tu? Ce la fai? Ci arrivi? <ride> è in alto amor. allora facciamo così io citofono tu, e tu guardi lì vai indietro vai dietro così lei ti guarda da qua ok ok ho citofonato Noi. non ti vede vieni indietro ci vedi? eh, è eh vabbè apri e, e sei ancora piccolina. Mi raccomando, chiuditi nel portone di nonna Elisa. Eh? Chiuditi ancora, eh. <ride> <ride> chiuditi, eh. <ride> Anastasia. Adesso io non vengo. Anastasia. Io ho fame. E Monella. Ah, ecco. Anastasia! Ani adesso hai preso Ani perché ho fatto. hai preso fiducia adesso, sai che c'è il bussante per aprire. Anastasia, esse, ecco bravo, è sempre quello. Non eh. Quello a usare la luce. Sei volendo. Adesso non hai più paura. Ah, schiaccia fa? il numero 4, girati. mi raccomando 4. vai anastasia Ani. sei schiacciato? 4. sei sicuro. Sì. Si. se no andiamo a casa del signor orco si. qui c'è la casa del signor orco che si si è i bambini con so le ciocche fucsia si. Eh. super monella super monella ciao ragazzi Mamma Romina non sta bene, ha un bal di schiena potentissimo. No, è vero tesoro, è vero. Andiamo. E... Non c'è nessuno. C'è nonno. Ciao. Il nonno Silvio. Ciao, amore. La nonna è fatta una Ciao ragazzi. Li fatti? Sì. Wow, sorpresa oh, Anastasia. Bello. I covatelli con il ragù. Allora, buon appetito e ci vediamo tra poco. Okay. Com'è, amore? È buona? Hai visto che è super sorpresa, io non ti ho detto nulla, la tua pasta preferita. Buon appetito, Anastasia. Two hours later. Pranzo finito, ma dov'è Anastasia? Anastasia, dove sei? Anastasia. Tiretti su, Morella. senti un po', hai mangiato bene? E hai mangiato tantissimo Quanti piatti di pasta hai mangiato? Dove. Mamma mia Ma sai che è la prima volta in sei anni Ok, ciao Ciao Io vado Dalla nonna E tua scuola Ma che monella! Fermati eh Non uscire dal cancello Non uscire dal cancello Perché ci sono le macchine Dove sei? Dove sei? Ah ecco Ti eri già nascosta di nuovo Ciao! Ciao. <ride> andiamo a scuola? Sì. Allora, siamo arrivati fuori da scuola. Buon rientro, amore. Grazie. E ci vediamo alle 4 e mezza con Vanessina andiamo a comprare le unghie, va bene? Bacione! Mua. Later. Ciao cuccioline e cucciolini Sono le 4.25 E tra pochissimi minuti usciranno Vanessa e Anastasia E andiamo a comprare le unghie a Vanessina Buongiorno amore mio Bentornata Allora io Grazie. oggi siamo stati insieme in pausa pranzo Io e Anastasia abbiamo mangiato dalla nonna Elisa E dove si va adesso? Nice. E sei contenta? E cosa vuoi? Altos? Le unghie. Le unghie. Quelle, quelle dell'altra volta non sono andate bene, vero? Anzi, molto male. <ride> Andiamo a vedere se le troviamo e diamo un'occhiata anche se c'è qualche... Sì, c'erano, ti ricordi? Sì, sì, ricordi. sì, le unghie ci sono. Andiamo a vedere se ci troviamo anche qualcosina per carnevale, che sai che a me piacciono quelle cosine. Va bene? Ciao. Uè, mm -hmm. tu stai già facendo merenda in macchina? E cerchiamo di non sbriciolare troppo, ok? Ma non così, così, ma così hai sbriciolato, Anastasia. Ma <ride> perché? è fatta così Ok, siamo arrivate ascoltatemi bene una raccomandazione non fatemi spendere una cifra esorbitante perché non ci serve nulla siamo qua solo per vedere se c'è qualcosina di carino di carnevale per, per carnevale e vabbè poi lo deciderò io e le tue unghie ok? attenzione che c'è una macchina che sta arrivando Vanessa ok Anastasia? non iniziare voglio questo questo quell'altro perché non ti compro nulla soprattutto bambole un qualcosina di carino per carnevale e basta Okay? Andiamo. Sì, un pollo, ma... Io sono un pollo, ma ti faccio vedere, io ti faccio vedere. qua ragazzi, tutto allestito per carnevale. Wow. Ok ragazzi, rettifico tutto quello che ho detto, compriamo tutto. Scherzo. Aiuto. Ah, la parrucca di Mortizia. Mortizia. E non c'è mercoledì? possibile ah quello è bello mi piace però eh, che, che lo si fa a fare si sì, un secondo fammi dare un'occhiata vediamo un po quale scherzo c'è la cacchina finta ragazzi sì, si guarda ragazzi cosa c'è cosa vuoi farci vuoi farci del male Sì, ma non è che ci sono tantissimi scherzi eh per le mani scherzo si più che si sì, ma c'è poco, c'è poco, c'è poco, sì. Vabbè, andiamo, diamo un'occhiata meglio anche negli altri reparti. Sono un sacco di abiti per carnevale. A te ce l'hai con le spade? Non fatevi male, attenzione. Sei pericolosa con quella spada. Allora, Vanessina, andiamo a trovare le unghie e... Ma cosa ci fai seduta lì? Cosa ci... Tutta schiacciata, ma esci? Sei tremenda. La compriamo? Asia, sei sempre qua in mezzo a questi che sacchiotti C'è sempre il tuo posto. Vieni fuori. vane le hai trovate? Sì, Sì, vediamo. Ho oh, finalmente delle grande. unghie serie. Anch'io. Te piccine. Eh? Tu queste, guardate guarda belle, Ani, queste per te. Queste. A scacchi? Che belle. Vabbè. Queste qua. Queste qua? Sei sicura? Sì. sì, sì. A vedere? Va bene. Io invece voglio. Ma secondo me vanno bene anche per Anastasia queste. No. Una... Ma sì. Dai, andiamo. Ma dove andiamo? Sì. Anastasia, cosa vuoi tu? Io voglio. Ma ragazzi, lo sapete che tanto poi si staccano e le abbiamo in giro per tutta casa, vero? Vabbè. Lascia stare, uh, Ani. Questi. Ma sono grandissime. Queste qua, se mai, guarda. Ma sono tutte uguali. Oh, eh, infatti, tutto. brava. Sai che queste sono trasparenti, ma cioè che belle perché hanno una punta giallo colorata giallo. e il resto è trasparente. È bello, allora possiamo andare a casa a studiare, benissimo, mi fa piacere andiamo. Allora, Vanessa verifica che hai no, comprato le unghie giuste, ma poi le ritiri subito. Ma cosa serve? Riesci? Prova a vedere, che prendine no. una, mm. no, mamma, comunque è così, eh? sì. c'è? No, la colla no. Madonna che mani che hai, poi lavati le mani, avete dipinto come la colla, no? Non c'è la cosa, Ma sapiccicano? Sì. Eh, io intendo quelle. Quelle colla, amore. Eh. Ok, allora andiamo a casa, Vane. Guardami, sì. guardami, guardami. Guardami. Devi studiare. Ok? Ok, le stai aprendo? Prima tu di tua sorella, che era quella che le doveva comprare? Riesci o vuoi una mano? Perché ti cadono Ani? Ti aiuto io? Hai visto? Cosa ho comprato? Cosa ho comprato? Sì, secondo me gli piace un sacco come tipo gioco. Non ha capito che deve fare... No, la pipì l'ha già fatta. Sì. <ride> Però sembra che gli piaccia. Ti piace? Sto qualcosa, so, sì, ti piace Vane? Sì. Vero? Che carina? Sì. Poi sta e bene fai anche fai. con i colori. Abbiamo uh. anche il cesto uguale. Va bene, adesso Vanessina devi fare i compiti. Prova le unghie, fammi vedere come stai e poi a fare i compiti, Faccio ok? Sì, mi le unghie. Brava. Vane? Mi raccomando, devi studiare perché oltretutto tuo papà ha avuto la brillantissima idea di andare fuori a cena anche stasera. Ah, tu le stai mettendo, ah, sì. me oh, ma che signorina! Però ti potevi lavare le mani anche e te prima, mani. eh? Sì, ma con Ma cosa fate a scuola? Dipingete? Sì, davvero? Eh? Io non. E che cosa fate? Arte? Ma coloriamo. Eh ma colorate le mani però, non i fogli. È una nuova tecnica che non conosco? Eh sì. Allora, dai, fatemi guardate. vedere. Sei fi hai finito tu? Le avessi tutte? ma sono, sì, Fammi vedere guardate. anche l'altra. Guardate. Ti piace il rumore delle unghie sul tavolo? Le mie sono nature. Le, le, le mie però sono più Le mie sono un po' azzurre e un po' le bianche. Le mie più lunghe. Sono più lunghe le tue? eh? Sono un po' scomode lunghe. No, è sì, va bene. Vanessina fa vedere. Veloce, Vane, dobbiamo studiare. Fatemi vedere per l'ultima volta le mani con le unghie. Bellissime. Le tue non le ho ancora viste. Scusa, fammi vedere. Ma sai che sono belle. Inche Ti dicevo mia. che non mi piacevano, invece, sono belle. Le, mi le tue sono bellissime, mm, hai un po' troppo le dita colorate per i miei gusti, però vabbè. Mentre Vane fa vedere bene, molto molto belle, molto belle. Allora, ascoltatemi bene, tu vabbè, sei libera da impegni perché no, hai compiti anche tu, però sono quelli per il fine settimana. Beh. Se vuoi iniziare a farli, no. falli. Ok. Tu devi andare a studiare geografia, assolutamente. Va bene? Io vado a stendere, che poi dobbiamo uscire. Mi raccomando, Vanessina, non mi deludere. Che dieci minuti scendo, Vane? Sono due righe da studiare e una parte la sappiamo già. Sì, sì, ti stresso perché mi... so già che mi farà impazzire per due righe. Vero? Anastasia, tienila sotto controllo. Falla studiare. eh? Falla studiare tu. No, sì, sì, nonno. Vado, dai. che stai giocando e poi non usciamo fuori a cena ma figurati so io cosa dirle ti ho detto di andare a studiare e tu fatti gli affari tuoi ah sì? Eh? Cos'è successo? Cos'è successo ancora? Non posso nemmeno stendere che mi chiamate, urlate, litigate. Cos'è successo? Ma guardami, cosa mi ha fa? fatto? Cosa ha Ma cosa ti ha fatto? Mi Ma sei graffiato. Ma perché? Dove Ma... sei? Anastasia! No. Vieni giù. No. Cosa ti ha fatto? Ma perché ti ha aggraffiata? Cos'è successo? Non no, scusa, scusa, non l'ho fatta. E posso... solo perché papà le fosse unghie. Ho capito Anastasia, ma tu non puoi graffiare così tua sorella Perché l'hai fatto? Perché non volevo fare compiti, sì. sì, ma hai visto che è, ha, ha tutta la faccia piena di graffi e di sangue? Te ne sei accorta? O non te ne sei accorta? Vai a prendere il disinfettante Muoviti, giù, nel bagno giù Giù, sai cos'è giù? Non ridere eh. Che te ogni volta che succede una tragedia ridi Dai, vieni Dai Anastasia, va bene che io ti avevo detto di controllarla E grazie per via, questo Vieni però non c'era bisogno di, di, di, di, di graffiare così tua sorella Dai vieni che poverina gli esce il sangue Dobbiamo andare fuori a cena Dobbiamo disinfettarla Muoviti La disinfetti tu E ride eh, Deciditi O ridi o, o, o sei triste No fallo tu amore Io non posso Sto riprendendo Dai su E ride Tipo strana che sei Anastasia Mm. Sì, vabbè vabbè, senti, amore, ascolta, eh, adesso ci mettiamo boh, un po' di ghiaccio, non lo e so, dorme. eh? E no, e fai i compiti lo stesso se riesci. Sentite, allora dobbiamo andare fuori a cena. E quindi, io veramente, Anastasia, mi prometti che non fai più queste cose? Perché altrimenti io devo prendere dei seri provvedimenti. Vieni giù, vieni giù, che dobbiamo concludere il video. Vieni giù a concludere il video con Vanessa. Lo concludiamo noi? Non li vuoi salutare i tuoi amici? Dai Ani, salutali anche a te i tuoi cucciolini, non ti offendo. Ciao! Dai, amore, no, brutto brutto! Ciao! Lo farai ancora, amore? Sì.